Cari telespettatori e telespettatrici di Klagemauer TV, sapete qual è la prima causa di morte? L'aborto è la prima causa di morte. Più di 8 milioni di bambini sono stati abortiti negli ultimi 30 anni in Germania. Per l'anno 2011, l'Ufficio federale per le statistiche in Germania indica 109.000 aborti. In tutto il mondo ci sono annualmente 42 milioni di morti. Il diritto alla vita e alla protezione della vita è tabù per la maggioranza dei mass media ufficiali. Ci siamo abituati alla moria quotidiana. Un'ulteriore cultura di morte, la quale ci toglie anche il diritto alla vita avanzata, è l'eutanasia, ovvero la morte anticipata causata dai medicamenti mortali, Aborto e eutanasia, invece di vita degna di essere vissuta? Quando cambiamo finalmente qualche cosa? Lasciandovi alle vostre riflessioni, vi incoraggiamo a diffondere queste informazioni attorno a voi. Grazie della vostra fedele attenzione e alla prossima!